proprio bene devo dire che quando viene tutto perfetto buongiorno ci stiamo recando sono in ritardo e questa cosa la detesto ma ho avuto un piccolo problema tecnico e quindi arriverò forse con dieci minuti di ritardo alla seduta delle commissioni riunite quinta e sesta le ecco si aggiunge un altro ritardo determinato dall'improbabile tentativo di parcheggiare un furgone di fronte a me, prendiamola con filosofia. Allora, eh, le commissioni riunite quinta e sesta, bilancio e finanze che si occupano del eh, decreto eh, ristori, piccola notazione di lessico parlamentare, le commissioni sono riunite quando nello stesso ramo del Parlamento mette insieme due commissioni diverse, per esempio finanze e bilancio, sono congiunte quando metti insieme la stessa commissione nei due rami del Parlamento, cioè per esempio Quinta, quinta eh, Camera e Quinta Senato, cosa che si fa per, eh, spesso per economia di tempo nel caso di, eh, ad esempio, audizioni, come avete visto, per esempio le audizioni del ministro eh, del Ministro Gualtieri e della Banca d'Italia, insomma, tutte le audizioni sulla bilancio sono avvenute in commissioni quinte e congiunte dove io mi sono intrufolato in quanto membro di una sesta perché a casa mia posso entrare in tutte le commissioni, quindi anche non solo la mia. Bene, adesso abbiamo invece le commissioni riunite del Senato. Al Senato, come sapete, è. Si gioca la partita dei ristori Alla Camera si gioca la partita del bilancio Quindi la partita del bilancio ha, diciamo, la squadra La nostra squadra valida della Camera Gravaglia, Bitonci, Borghi, Gusmeroli Cent eh, Dunque, attenzione, no, vi ho detto una, una sopidaggine Sto mischiando, vari, però insomma in commissione bilancio abbiamo eh, Garavaglia come capogruppo sostanzialmente facente funzione in questo momento dato che il capogruppo ufficiale in questo momento ha dei piccoli problemi personali non può partecipare, poi c'è Borghi che era l'ex presidente in questo momento non ha nessun ruolo, io nella mia commissione invece al senato da ex presidente mi hanno chiesto di fare il capogruppo, vabbè ma insomma... La legge di bilancio è in, è in ottime mani, <ride> voglio dire, senza prendendo un po' in giro i colleghi della Camera, se me lo permettono, è in ottime mani considerando che comunque non ve la faranno toccare. Quindi diciamo così, diciamo che in realtà è in pessime mani, nelle pessime mani del governo che l'ha scritta e non ce la fa toccare. Ma eh, è, in storia anche, noi eh, adesso andremo lì, forse già sono lì e posso immaginare, poi se mi sbaglio... <coughs> Mi correggerò da solo e vi dirò che mi sono sbagliato. Può succedere. Posso immaginare che il governo andrà lì per dire che ancora non sa che cosa vuole fare con il ristorico e, e che quindi conseguentemente non sa quante risorse, sare, quale elasticità insomma, di, di, di copertura c'è per eventuali proposte dell'opposizione. E, e quindi ci vediamo più tardi che succederà questo. Io poi ho una riunione con un collega della Camera su cose che non vi riguardano, poi alle 12 una riunione di gruppo, senato, con il nostro segretario federale, insomma poi, poi, poi, va, va, poi, la, poi aula, poi di nuovo commissione e la vita va avanti, vabbè ma questo per il calendario della giornata, anche voi avrete il vostro, invece voglio parlarvi, approfittavo per fare un'osservazione un che nessuno vi fa, non ve la fa nessuno e... E allora tocca farla a me, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo. Voi sapete che nella, negli ultimi anni insomma, ho, ho animato un dibattito: ho girato tutta l'Italia, letteralmente, da, da Udine a, a Palermo da, da, da Alghero a Ancona. Insomma, prendete voi per parlare dei temi che mi sono propri, cioè in particolare dell'irrazionalità del progetto europeo che ci condurrà, eh, ci sta conducendo, ci spinge sempre più in fondo nel barato di una catastrofe. Vabbè, un argomento allegro che però ha avuto molto successo, si vede che era gente è strana, e effettivamente mi sono trovato circondato di gente strana. Eh, alcuni di questi, devo dire, sono anche diventati miei amici e all... nell'insieme dei miei amici esattamente come ci sono dei nemici che mi hanno sorpreso in bene ci sono degli amici che mi hanno deluso profondamente hanno dimostrato di non capire cioè hanno dimostrato una, una pochezza eh, umana è... è incredibile perché l'uomo è fatto di tante cose no? le... Le... le tre anime di... di Platone, tutto sommato sono un modello che può... Certe volte la pochezza umana è talmente enorme, talmente devastante che stinge sulla sfera intellettuale, cioè insomma, detto in parole povere, persone intelligenti si comportano da imbecilli perché sono dei qua. questo ecco sarà successo anche a voi, non c'è nulla di male. Perché penso a questo? Ora, e non me ne amareggio, voglio dire, fa parte della vita di tutti... Per un politico è peggio perché la politica si fa con gli uomini, quindi l'affidabilità dell'uomo, nel bene o nel male, sapere da che parte le persone stanno, sapere che cosa gli si può chiedere è determinante, altrimenti politica non puoi farla. Ecco, qui ci stiamo avvicinando a quello che voglio dirvi. Come sapete ci sono cinque decreti restori, de eh sì, <ride> ma ad oggi ci sono anche cinque commissari per la sanità in Calabria. Perché? Perché il quarto, il dottor Narciso Mostarda, su cui tanto hanno, sul cui nome si è stupidamente ironizzato, eccetera, eccetera, che credo sia un dirigente di una ASL della zona di Roma, a quanto pare non va più bene. E allora che riflessione voglio fare con voi? E che si riallaccia a eh, opinioni contrarie espresse dai sullodati eh, dalla... <ride> dal, dal sullodato scadente materiale umano nel dibattito sui social. La riflessione è molto semplice, scusate, vedete quanto è, difficile, quanto è difficile per chi governa, per chi ha il controllo assoluto e totale eh, per esempio del cosiddetto deep state, quella che io preferisco chiamare alta amministrazione è un po' più lungo, ma mi sembra anche più carino, eh, per, chi hai, per chi ha il controllo anche del, de, delle strutture ministeriali, per chi ha eh, o dovrebbe avere completa informazione su, su, sui ruoli eh, mh, e sulle persone disponibili, vedete quanto è difficile trovare una persona per, per assolvere un compito naturalmente complesso, no? Complesso perché... Commissariare la sanità di una regione come la Calabria, dove diciamo due tipi di criminalità organizzata hanno fatto danni: quella autoctona e quella europea attraverso l'austerità, d'accordo? Certo che quando uno arriva e si trova a quel deserto di macerie, più magari una serie di istituzioni informali che eh, come dire, gestiscono a modo loro tutta una serie di, di dinamiche. Sapete che. Eh, la salute è un bene prezioso anche perché costa e quindi si tratta di gestire appalti per forniture, la famosa siringa che costa sei volte il suo il suo, il suo effettivo eh, prezzo di mercato, tutta questa roba qui, no? Vabbè, è chiaro che sono compiti difficili, però è la Calabria, cioè, e si tratta, come dire, di eh, assumere un ruolo che è chiaro che ti espone a... Eh, alla necessità di eh, un estremo rigore, un'estrema onestà, un'estrema competenza che sono tutte cose che i nostri funzionari hanno anche un estremo coraggio civile perché è ovvio che se tu vai lì a fare quel lavoro dei rischi li corri ma anche questo coraggio civile i nostri funzionari lo hanno il problema è che se chi è al governo non trova le persone mancano le persone, loro con la completa informazione che hanno, non riescono a trovare le persone, gli uomini per esercitare il potere che in questo momento attraverso una eh, alchimia istituzionale del tutto, del tutto eh, ammissibile nell'alveo della nostra Costituzione, ma ovviamente un po' urticante dal punto di vista di chissà che al governo abbiamo dei partiti che hanno perso le elezioni e, e, e, e abbiamo solo partiti che hanno perso le elezioni e partiti che le perderanno al governo no? o che le perderebbero oggi ma le perderanno fra tre anni quindi è chiaro che nella nostra sensibilità eh, diciamo che la loro legittimità non è piena però loro sono comunque lì ci sono arrivati, occupano e non riescono a trovare una persona perché il commissario alla Calabria, per la Calabria per la sanità calabresi è uno, d'accordo? avete una cazzo di idea, scusate il rafforzativo di quante persone ci vogliono per mandare avanti la macchina dello Stato anche escludendo il tema delicatissimo e cruciale su cui adesso mi stavo soffermando delle amministrazioni eh, territoriali quindi di regioni, province e comuni avete un'idea? avete un'idea? voi lo sapete che diciamo il MEF è, è, è una provincia, oltre a essere uno Stato nello Stato, una cittadella e, e, e anche un cavallo di Troia, insomma tutto quello, però è, è una provincia su so 30.000 persone, cioè ma allora io quello che voglio farvi capire è questo, no? Eh, non eh, appiattitevi sulla rappresentazione distorta dell'azione eh, dell politica che vi viene data da chi vuole impedirvi che cosa? da chi vuole impedirvi di essere rilevanti perché anche voi potete essere rilevanti d'accordo? e potete essere rilevanti sostenendo le vostre idee scusate non è, eh, non è elegante quello che sto per fare ma eh, lo devo fare perché altrimenti cioè.. guardate un po' quello che ho fatto io ho sostenuto le mie idee partendo da un blog che nessuno leggeva, e adesso, diciamo, un pochino di più si riesce a incidere, si riesce a far capire. Se io ho il collega del PD che a marzo viene da me e mi dice «Avevi ragione te, lo scostamento proposto dal ministro era ridicolo», significa che sono riuscito a far capire a un avversario politico che tutto sommato noi abbiamo un po' di cervello. Non serve a niente? Sì, oggi non serve a niente, ma domani potrebbe servire, anche per capire con chi dall'altra parte si può parlare. Vorrei aprire e chiudere un'altra parentesi, scusatemi, visto che stiamo parlando di persone, sul fatto che l'idea che avete voi, cioè che, che è un pochino quella del mito messianico, delle tre stellette lì, dei, dei fulminati ehm, che nel che nel social azzurro gabinetto ma anche nel social rosso senato impazzano, no? Vince la verità e la giustizia impersonata, non so, a seconda di come la pensate da Trump da Salvini, dopodiché si fa l'eccidio di tutti gli altri, vivono solo i buoni e arriva l'età dell'oro. Non funziona così, non è minimamente concepibile che e il commissario della Calabria in questo mondo chi lo fa, eh? Lo fa il mio amico cretino che, eh, che si lamentava del fatto che non riuscissimo a trovare un ministro che piaceva a lui, e ci va lui a fare ministro, che non sa una mazza di niente né dei contratti. Eh, di che quel tipo di ministero deve gestire né della stratificazione normativa né del tipo di personale e di alta amministrazione con cui si trova a contatto né dei percorsi che chi dirige certi uffici ha fatto a quale gruppo politico appartiene che tipo di risposta ti può dare come devi filtrare le informazioni che ti dà né di tutta una serie di condizionamenti che vengono da istituzioni di né di nulla, nulla però, però Ah, se andassi io, Dimo, Famo, te la cambio io, non so, la, la sanità, te la cambio io, la difesa, te la cambio io, l'istruzione, te la cambio io, eh, l'economia, te la cambio... Eh, ragazzi, cioè, bellissimo. Cioè, poi, almeno, per carità di Dio, adesso torno sul punto fondamentale. Il punto fondamentale è questo, il punto che, su cui voglio farvi riflettere per farvi vedere che noi ci stiamo riflettendo e che ci stiamo lavorando. Il punto fondamentale è quello che mancano le persone. Dopodiché, il fatto che certe persone deludenti, insomma, ecco, non dico altro, facciano delle analisi, ma apro e chiudo un'altra parentesi per quelli, ah, ma sei amareggiato, ma no, io sono divertito, sto andando a fare il mio lavoro, cerco di farlo con serenità, anche perché se no, se si perde, se si perde freddezza, si perde efficacia, chi se ne frega, cioè, ci cioè, vuol dire... Su, su, su, sui limiti della natura dell'uomo eh, insomma c'è una letteratura vastissima quindi non vi preoccupate che non mi scoraggio certo perché persone con cui pensavo di poter prendere un caffè o andare a cena si rivelano sostanzialmente un pochino al di sotto della soglia antropologica eh, diciamo che io legittimamente nel, nel, nella, mia, nella mia libertà fisso per, per l'ammissibilità ecco, ognuno ha la sua e io ho la mia, e quindi non vi preoccupate. Ma mh, chiusa questa parentesi, fatemi tornare a quello che sto dicendo. Il problema di queste analisi, d'accordo? Dimo famo, se arrivavo io, qua e là, se c'ero io. Non è che, diciamo, non è tanto nel merito, cioè il fatto che evidentemente siano sbagliate evidentemente si fa, cioè si fa presto a parlare quando non si sa nulla no, il problema è un altro, è che queste analisi sono state già fatte, ci sono dei bellissimi sonetti per esempio di Pascarella che i cui narratori, i cui personaggi eh, i personaggi descritti fanno esattamente questo tipo di analisi qua, no? L'eroe al bar no? Ecco, e voglio dire ciao Rolfo quindi a me dico quello che poi alla fine così un po continua continua a stupirmi non voglio dire ad amareggiarmi non voglio dire ad amareggiarmi è che alla base della uh, per essere carini si potrebbe dire forse non so non piena, non, piena, non piena efficacia eh, di certe analisi eh, politiche io mh, ravviso sempre eh, oltre al deficit umano cioè alla povertà, di, di, alla povertà emotiva al, al non aver gestito relazioni con, al, non, non aver saputo gestire relazioni con persone perché la politica è gestire una relazione con una persona vediamo come mi fanno parcheggiare qua, perfetto Oltre a questo, io ravviso, ravviso anche sempre questa drammatica, devastante assenza di lettura dei libri senza figure. Ecco, nei libri senza figure è il futuro, è la salvezza, ma purtroppo i libri senza figure diciamo annoiano molte persone e quelle persone sono le persone di cui... Eh, la politica, ma la società, la, la, la civiltà può tranquillamente, elaborando rapidamente il lutto, fare serenamente, a meno, a dopo.